Faremo l'albero e addobberemo un pochino il lotto. No facciamo questo video e ogni anno il nostro albero è sempre peggiore questo perché non abbiamo mai realmente studiato i, i colori le color coordination e eh, diciamo che io e Jimmy cercavamo di darci un pochino il contentino cioè io albero innevato lui palline super tutte colorate però non stavano molto bene quindi, avete presente eh, che su Instagram, YouTube, tutti quelli che creano i contenuti hanno sempre un albero fantasmagorico? Bene, se è la prima volta che guardate uno dei nostri video di, di Natale, eh, scoprirete che qui non è così. Ma quest'anno siamo studiati. Abbiamo oh, fatto una mini collection delle mie inspo di albero natalizie. Pinterest, mia, uh, mio credo, e l'idea è un pochino questa, albero innevato, addobbi rossi e bianchi. Questo non c'entra niente ovviamente, eccolo qua, questo è un pochino più trash, invece questi sono un pochino più eleganti. Abbiamo fatto un pochino di shopping perché avevamo le palline rosse, ma gli altri anni le abbinavamo con le palline blu mi chiedete perché, quindi quest'anno siamo andati in giro alla ricerca di palline bianche trasparenti, poco argentate, perché eh, l'argento è un altro colore, quindi dopo che abbiamo fatto shopping e ehm, siamo stati sia alla Rinascente a Milano che a Maison du Monde e basta, Just. e basta. E basta non abbiamo voluto prendere troppe cose perché non sappiamo il risultato finale quindi preferiamo metterlo su e poi andare a completare quindi tutto è stato tirato fuori iniziamo! Olè, che lo spirito del Natale sia con noi gli giuro mi è arrivato tipo oggi perché fino all'altro giorno ero il Grinch non volevo sentire una musichetta né nulla Ora sto entrando nel mood, è bastato mettere due lucine in casa che subito... Natale! Per un albero, che, un albero che facciamo oggi 8, salutiamo il 22 e tra una cosa e l'altra rivedremo a fine eh, gennaio. Perché... Poi vi racconterò perché. Oh. Abbiamo molte di farine bianche! Tantissime! Temo che l'agro sia veramente piccolo Eh, ma è, è diminuito? No, non è diminuito Per nulla non è sempre il solito Sembra sempre più piccolo Sembra, ma non è. Vabbè, dai, ci viene bello Bello balloso ci La quantità bello... di roba ah! sono bellissime. Guarda, viene bellissimo, eh Cioè Ah, ora quest'anno lo facciamo così, Poi... quest'anno lo facciamo carina, Secondo me, si va. Vai, microfono, dove te lo metto? E Si, mette qua. Vai, ah, vedi ora. Allora Jimmy ti sento No, sta no, eh? buona. L'hai messo ai contrari. No, è giusto, è giusto, è giusto. Ma io non lo giro. Ma tu, che cosa? Ma mi danno, f... <ride> ma... <ride> ma mi dà Ok, no. Madonna, non ti cambia niente. Vai. Eh, insomma. Poi non... No. <ride> prova, prova, prova, prova, sì. prova. Allora, ti sentono, te prego, eh. Madonna, è scomodissimo. E mettiti una maglietta. Jimmy, te lo devi tenere vicino. Vabbè, vai. No, così, bufetta. <ride> ma perché? Mi spieghi. Ah, perché ma perché se devo, devo guardare giù? Ma tu non fai così. Cioè... Eh, ho capito, ma se devo guardare giù... Su... Guarda dritto. Madonna. Vabbè. Aspetta, eh. Oh, ci siamo <ride> basta siamo pronti vai carichi Avanti. carichi a molla via allora io mi vedo buia però vai a vedere Le piccino sta fare. sarà bene tenerlo alto vai perché? e eh, perché almeno sembra più grosso <ride> Capito? Cosa? È eh, l'apertura, l'apertura ci ho pazienza, ah, giusto come ogni anno c'è da fare la tattica: de... c'è da mettere sotto i rami più bassi, c'è da metterci un pochino di pellicola. Cosa? Ogni anno ci metto un po' di pellicola sotto per tenere i rami più in alto. Per che pellicola? La pellicola, la pellicola della bianca Quella trasparente da cibo Ma che dico, ma dov'è? Non ti nemmeno, ma che vuoi sapere io non ti ti, capisco Lo tipo... <ride> <ride> vedi i rami? Ogni tanto vanno... No, giù. dai! Ah, <ride> <ride> Giuro, non era intenzionale No, ogni tanto E scondolano in giù Sai, io ho sempre odiato Aprire i rami Le rame Oh, le anzoni! No, perché poi c'è il copyright? No, no, no, no dai, tanto è fa... No, dai, Quando... è vero? No, dai, ma che tri ci si mette? Ma noi le... siamo un po' bui! Ci... A ah, riguardo sto buio, io non ne posso più. E poi, come lo edito io il video? Io no, voglio mettere gli Adobe! Tu mi... no, no, no, no, no, dai, via, ascolta. Vabbè, posso iniziare a mettere le palline dalla mia parte? No, no! Comunque è veramente piccolo questo albero! Eh. È piccolissimo! E vabbè! Fa cagare! No, Ma come? Quello è piccolino! Io boh, neanche l'abbiamo messo su già fa cagare! Dove metto queste? Si, vi scelgo a mettere le luci! Come fa? Ditelo! <ride> <ride> Lo vuoi capire che non ci si mettano le palline prima delle luci! Sì, allora le luci anche perché tu mi darai una mano, uno gira fuori. No, no, Un, no, no, dai, un Senti, aiutami a tirare giù questi. No, basta. Sono i No, smetti. Io tolgo le. E eh, Ma è perché non c'è la musichetta? Vai, Luci. Eh, sono là. Ok, ok, ok. Ti Allora, com'è che si deve fare? Io tengo questo. Sì, vabbè, Dove sì. si mette? Ma, ma non lo devi mettere <ride> lì Tira no, lo Cioè ci si avvicina l'albero tra un pochino Cosa devo fare? Mettilo a terra Aiutami a girare con questo affare Ma cosa devo girare? Anzi, no. O giri tu? Gi no perché se io giro così Lo vedi che si incastra Allora bisogna fare tutte le cose <ride> Ok Perché? Perché se non le metti... Vabbè, ah, vabbè, se le metti vabbè. alla fine, Silvia sì, vanno sopra le palline, ma che discorso? Senti i quadri, stai portando via il quadro, no, Sì, l'hai pestato. Ma... Vai, anche quelli sono in mezzo. No, sei tu che gli sei andato contro. Gira la testa. Vai andiamo direttamente giù perché tanto dietro qui non servono a nulla non so Ma ah, scusa ma possiamo fare una cosa carina tipo che da qua va qua sui quadri? Vabbè. Sì eh. ci si mette un po' di scotch va a pigliarlo sì. su per favore Ora subito no dopo Vabbè Uf. Vai palline e accendilo solo un attimo però l'albero Giusto per Sei sicuro? <ride> e che? Si esplode? Mm. Non sono le luci più belle Vabbè allora, Le luci prima non ti vanno bene Poi ti vanno bene di nuovo Poi non ti rivanno bene Deciditi ciccia O ciccia Non so, sono la mia più grande insicurezza in questo momento mm. Che sono blu ma effetto neve, eh, ho capito sono blu, ma sono effetto neve. Ok. Ti, ti piace o no? Sì, sono bianche, ci sta, ci può stare con l'albero. Allora, queste grosse dove le vuoi mettere? Eh, e sarà detto dentro. Dentro. Ma dove? Alla faccia di dentro, Silvia, però. Eh, ma dentro dove la dovrà eh, mettere? Eh, io pensavo tipo qua. Ma anche, so ma anche sopra, se vuoi, ma tipo, tipo qua. La la la la Madonna ma senza ansoncino è una tristezza imbarazzante No, è buona canzoncina Ci sta una pallina rossa E che in fondo davvero è tanto tanto tanto Tanto tanto tanto tanto tanto tanto Tanto vuoto ma non di palline, oh, di Oh vabbè basta, è fatto così, Jimmy. Cioè... Mi dispiace ma lì c'è un rosso. Ma va, guarda qua, è tutto rosso. Rosso, rosso, oh, rosso, rosso, rosso. Bello. Mettiamo la punta. Siccome questo albero è sottodimensionato per questa casa, abbiamo sempre avuto case molto piccole e molto piene, quindi... Eh... Sembra uno sparacchio, praticamente, mi hanno deciso di alzarlo quindi scatola sotto, ricoperta di carta um, Vediamo se questo basta oppure no. E vediamo di alzarlo un pochino. Ok, let's go. Giù. Allora dobbiamo stenderlo un po' benino. Sicuramente sì. Sai che esistono, tipo le, delle coperte da mettere. Eh, Lo so, ho capito. Ah! Ho un'idea! Sì. sì, forse ho capito. Ah! No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Che, che, che è una coperta? Possiamo farla a metà, cioè, allora, l'idea l'ho avuta io, adesso Così, non è per appropriartene. No, vabbè, ma ti sto eh. solo dicendo, è forse troppo è grande. Ma l'hai avuta tu, eh? Sembra intelligente. Ora eh? è troppo stretta. Può essere. Mm, vabbè. Questa idea è geniale, complimenti. Ma anche perché sto rosso è bello, quindi. Posso dire che al quarto anno di albero insieme, quest'anno ci siamo superati. Non so se in video rende, ma ragazzi, a noi piace tantissimo. Posso dire che è veramente bellissimo. Bellissimo. Abbiamo studiato. Colpo di genio finale. Super, super contenta del nostro angolino. Guarda, bellino, bellino. Sì, finalmente, ma proteggiamo. Il... Bravi. No, cosa, scusa. Cosa? Ah pensavo l'avessi fatto tu tipo io bravo tutto io, tutto io, tutto no, io. Tu, tu guarda per una volta brava sei oh stata io. bravi quest'anno addirittura è stata pure brava a fare sono stata persino puntigliosa penso che brava puntigliosa e paziente ma cosa vogliamo di più? Eh. Eh. troppa eh. luce più, eh? Puoi dirlo? <ride> no uh, niente <ride> come ogni periodo natalizio ci sta, eh? Cosa vuoi di più? Jimmy, Jimmy, cacciaci l'anello Jimmy, Jimmy, cacciaci l'anello eh. <ride> Che palle. Andiamo Bello, portato eh? Ho portato davanti Tiffany la settimana scorsa Non ha sortito nessuno Guarda, ti è calata anche a te quando hai visto il prezzo del <ride> Tiffany Ti è calata tantissimo Non me lo venire a dire a me, per favore